Cari amici del Capricorno, Saturno, il signore del vostro segno astrologico, è finalmente ritornato a casa. Di conseguenza tutte le caratteristiche che contraddistinguono il vostro segno potranno essere rafforzate e rese più concrete. Nello zodiaco non vi è nessuno come voi in grado di accogliere e gestire al meglio le influenze di questo pianeta, che con la sua presenza obbliga le persone a guardarsi dentro con sincerità, le spinge ad assumersi nuove responsabilità, a lasciare andare le vecchie strutture, permettendo così di evolvere su basi nuove. Fonda, nel vostro caso, è più come avere vicino un alleato, un saggio maestro del tempo che può aiutarvi a cadenza le persone di cui siete responsabili. In primavera potrete vivere situazioni un po' complesse. La congiunzione Saturno-Plutone potrà porvi di fronte a dinamiche di gelosia o di potere, ma troverete il modo di superare le difficoltà ed elaborare strategie utili per contrastare le problematiche. Nel corso dell'anno vi dovrete confrontare con due eclissi, una in opposizione il 21 gennaio, che toccherà però solo i nati nell'ultima decade, l'altra il 2 luglio, che influenzerà i nati a cavallo tra la prima e la seconda decade. Da dicembre 2019 Giove farà capolino nel vostro segno e con la sua benefica presenza vi aprirà la strada per un 2020 di grandi successi. L'anno si aprirà con un gennaio dedicato alla casa e alla famiglia. In certi momenti Marte vi potrà rendere leggermente suscettibili. Fortunatamente Mercurio vi sosterrà soprattutto per la parte centrale del mese e questo vi aiuterà a esprimere in modo chiaro e inequivocabile eventuali rimostranze o dubbi. Dal 21 vi potranno essere tensioni soprattutto per gli ultimi lati del segno. Rimandate scelte importanti se possibile. Febbraio sarà un mese da dedicare all'amore. Avrete Venere nel vostro segno e nella seconda parte del mese Marte, in sostegno dal Toro, in quinta casa, potrà farvi sentire molto appassionati e languidi allo stesso tempo. In marzo, soprattutto dal giorno 6, con l'entrata di Orano in Trigono dalla Quinta Casa, potrete sentire una spinta a vivere in modo più trasgressivo la passione e la vostra creatività. Sarete in grado di superare vecchi schemi e antiche costrizioni con relativa facilità. Per chi ha figli, riuscirete a impostare un dialogo più diretto e sincero con loro. Aprile. Prova in vista per i nati nella seconda decade. Sarà necessario riorganizzare alcuni settori della vostra vita. Fate attenzione alle parole che pronunciate sul lavoro, anche se Venere e Mercurio in sé stile dovrebbero aiutarvi a limitare i danni. In maggio si apriranno le porte delle emozioni, potrete quindi lasciarvi andare i sentimenti e mostrare la vostra sensibilità senza timori, soprattutto nella seconda parte del mese. In questo uh, periodo Saturno inizierà il suo moto retrogrado, spingendovi a lavorare su voi stessi e sulle vostre regole interiori. Vi aiuterà inoltre a impostare nuovi progetti che inizieranno a concretizzarsi da metà settembre in poi. Giugno sarà un mese di incontri e di scintille. non temete ad esprimere le vostre opinioni e prendete ogni prova che vi riserva come una lezione per cui essere grati. Il 2 luglio ci saranno eclissi sul vostro segno che vi obbligherà a rielaborare il vostro vissuto interiore. Ricordatevi della parte tenera che si annida dentro la vostra corazza, rispettatela e abbiatene cura, soprattutto in questi giorni. In questo periodo potrete anche avere difficoltà a comprendere le ragioni degli altri. Lasciate andare il giudizio e, se ne avete la possibilità, dedicatevi a questioni filiarie, perché potreste avere felici intuizioni in campo lavorativo ed economico. Dal 12 agosto riuscirete a capire esattamente cosa dovete cambiare in voi stessi e nel vostro modo di interagire con il prossimo. Dalla seconda metà del mese, nuovi incontri e vecchie conoscenze si potranno intersecare nella vostra vita, aiutandovi a distrarvi dal lavoro. Settembre vi vedrà ripartire con una grande carica, sarete sostenuti da un bellissimo stellium dalla Vergine mentre Saturno riprenderà il moto diretto aiutandovi a mettere in pratica i progetti che avete tenuto in incubazione nei mesi precedenti Ottobre potrebbe portare qualche tensione in campo lavorativo ma avrete soddisfazioni per quel che riguarda viaggi scritti e la comunicazione in generale Vi sentirete maggiormente empatici e apprezzati per il vostro nuovo modo di approcciare i problemi e questo vi aiuterà a instaurare nuove amicizie. In novembre potreste aprire gli occhi riguardo qualcosa che non è stato espresso chiaramente. Verranno alla luce verità che vi faranno vedere alcune cose e alcune persone in modo diverso. Queste informazioni vi apriranno a una nuova consapevolezza e vi daranno la forza di tagliare eventuali rami secchi. A partire dal 3 dicembre, Giove entra nel vostro segno e una luce completamente nuova illuminerà la vostra vita. Potrete finalmente lasciarvi alle spalle i rigori eccessivi, i sacrifici e le autoimposizioni. Grazie all'aiuto di Giove, il destino sarà finalmente dalla vostra parte e il seme de della fortuna e della prosperità eh, seminato nel vostro segno adesso potrà diventare un bellissimo albero fiorito e dare magnifici frutti per tutto il 2020.